Le criticità, e ho chiuso, io le ho individuate in queste quattro slide. Allora, prima cosa, abbiamo già visto, il quadro normativo è farraginoso e non ben coordinato. Cioè, una, Si dice una cosa in una norma, una cosa nell'altra, la direttiva ne dice un'altra ancora, e, e, però io la chiamo così e allora sfugge. Cioè il potenziale conflitto quindi tra ambito diritto d'autore e ambito beni culturali. <coughs> Poi vedi questa cosa del decreto del 94 con un tariffario non aggiornato e basato su una norma primaria che io non trovo più come vigente. Poi magari qualcuno mi smentirà e eh, non lo so. Eh, e poi sono norme pensate in un mondo che non esiste più. E non è che siano tanto vecchie, eh? perché il codice di bene culturale è del 2004, ma poi rinnovato nel 2014-2017, non è che parliamo di secoli fa, perché gli studenti, sì, nel 2004 loro erano tipo <ride> il secondo anno d'asilo E quindi capisco, però vi assicuro, per il diritto non è un mondo così vecchio. Um... Cioè, norme da cui emergono, vedete, molte reminiscenze legate ancora all'analogico, alle riproduzioni in senso analogico, approccio molto burocratese e poco coerente con i principi dell'open government e della trasparenza pubblica che abbiamo oggi. Seconda criticità, troppa discrezionalità lasciata ai singoli enti. Questa cosa qui è una cosa che a me manda fuori di testa, e lo dico, metto in evidenza l'ultimo dei punti, cioè io quando sono, sono avvocato e mi trovo a fare cioè quando agisco come avvocato e devo fare consulenza su questi temi, mi, mi trovo in imbarazzo di fronte al cliente che mi chiede avvocato quanto devo pagare, perché non lo so, perché quanto devo pagare ce lo dice il, il, il tizio del museo, che un anno ti risponde una cosa, l'anno dopo te ne risponde un'altra, perché e, boh, è cambiato il dirigente, e ti dici no ma scusi non funziona così, il bene è sempre lo stesso, l'utilizzo che faccio è sempre lo stesso, io sono la stessa casa editrice, la stessa ma è possibile che un anno paga una cosa, una cifra l'anno dopo ne pago un'altra c'è qualcosa che non va vuol dire che c'è discrezionalità e se c'è discrezionalità vedete c'è il rischio di situazioni di disparità di trattamento che portano ai ricorsi quindi esponi, crei contenzioso amministrativo ehm, e poi c'è questo tariffario del 94 che, che dice mh, cioè, quindi c'è un tariffario di riferimento però poi la norma quella del, del 2017 dice che eh, c'è cioè quella del codice beni culturali 107-108 che la quantificazione del canone è competenza del singolo, del singolo ente, quindi anche lì non si capisce bene. Terza, e vado davvero verso la fine, scusatemi, la questione economica, quella che abbiamo detto velatamente all'inizio. Cioè tutto questo sistema sta in piedi a livello economico, è sostenibile? Allora alcuni, dicevamo prima con, eh, con Marco, eh, nutrono dubbi sul fatto che questo sistema di, di autorizzazione stia in piedi nel senso che se mi costa di più lo stipendio del funzionario che deve gestire la macchina rispetto a quello che incasso, cioè proprio a livello di danno errariale, cioè devo assumere una persona che mi costa 13 mensilità o 14 mensilità, le ferie e tutto, che deve stare lì a gestire richieste che mi fruttano meno di quanto io pago lui per, per, per, per lavorare. Esatto. Anche lì, a volte magari c'è la botta importante per cui incassi molto e poi stai degli anni o dei mesi senza incassare nulla. E però tu intanto l'omino che fa queste cose di assumere o di pagare. E poi anche lì crea disparità tra l'ente grande che può avere personale in abbondanza e il museo un po' più piccolo che ha un amministrativo che deve fare un po' di tutto e che non è neanche qualificato per gestire sta roba. Ok? E quindi anche lì non è molto corretto, neanche come discorsi di prima di disparità di trattamento. Ehm, e l'ultima è questa, quella che piace di più, quella che mi piace di più perché è quella del, che, che vi ho già anticipato. Se sta roba è un diritto connesso, allora è contrario alla direttiva, punto. La direttiva è talmente chiara che se noi continuiamo a giocare eh, co, con le parole, dire ma no ma io lo chiamo in modo diverso, cioè, troppo bello. Cioè, se fosse così semplice chiamare le cose con un nome diverso per... Eludere le direttive europee, ce eh, l'avremmo fatto con tante direttive europee fastidiose, no? Eh, no, procedura frazione, no, secondo me devi andare di fronte a un giudice, devi, cioè uno si deve immolare, uno tipo non so, un Wikimedia Commons, ma un esempio a caso, e abbia voglia di, spendere, di, di assumersi il rischio, andare di fronte a, a, a un giudice e sollevare un conflitto tra norme oppure andare di fronte alla Corte di Giustizia, cioè quindi in. in No, tu puoi anche di fronte al giudice dire il giudice ma sta qui, questa norma è in conflitto con una norma che è gerarchicamente superiore eh, veda lei e lì il giudice mh, potrebbe disapplicarla però perché questo crei un precedente che poi costringe tutti gli altri giudici a farlo ci passa, quindi sarebbe meglio che di fronte al primo test il legislatore ci, ci buttasse un occhio dice no, aspetta un attimo allora correggiamo un attimo il tiro e se no deve andare di fronte alla la giurisprudenza europea e dire guardate che là in Italia hanno fatto una legge, impugnarla e dire che hanno fatto una legge che è contraria alla direttiva. Ed è una figuraccia meschina, eh? perché cioè, è una roba, se, se è davvero così, io la vedo così e altri miei colleghi mi hanno confermato che è così. E non è mica, guarda, tu dici eh sì e eh sì, ma sai quanti invece, dopo ti faccio i nomi in privato, mi hanno detto, eh no, insomma bisogna stare attenti perché non è detto che sia un diritto connesso, potrebbe essere inteso come un diritto diverso e quindi sta in piedi da solo. Secondo me questa sentenza qua di Cave Michelangelo è bellissima perché chiamandolo, dicendo che è una sorta di diritto d'immagine, perfetto, me l'ha infilato nell'articolo 87 o articolo 96 che è quello sul diritto d'immagine delle persone. Vabbè. Comunque, nonostante lo scopo principale della norma sia tutelare il bene culturale, in realtà buona parte dei casi... Ehm, in buona parte dei casi non parliamo di riproduzioni che mettono in pericolo il bene culturale in sé, ma di riproduzioni di riproduzioni, fino all'estremo di cave Michelangelo che sono neanche riproduzioni di riproduzioni, ma sono eh, co, eh, riproduzioni di copie. Di sì, di copie. vabbè. Più di un vincolo eh, più, più che un vincolo di tutela, sembra un diritto d'immagine. Vedi sentenza Cave Michelangelo. Allora se è un diritto d'immagine, rientra nei diritti connessi e mi va in conflitto con la direttiva. Io arrivo a questa conclusione, la passo a tutti gli altri colleghi, cioè rimane registrata sta cosa, spero che altri colleghi giuristi e avvocati la guardino e mi dicono, Li prendi, stai delirando, perché se mi dicono che sto delirando io lo accetto. Però se mi dicono che invece ho ragione, allora ci vorrebbe che qualcuno vada a dirglielo al, al Ministero o, o a chi fa le norme, o ai, o ai giudici che poi le applicano in quel modo. E poi chiudiamo con questa fantastica provocazione, ce l'avete qua, una provocazione editoriale, un libro a mia firma, che è, eh, come dire beh, ve lo lascio scoprire da soli andate a leggere la, la presentazione comunque è una raccolta di cartoline con eh, diciamo, le perle del nostro patrimonio culturale il prezzo di 71 euro nonostante sia un libretto anche lì è voluto c'è tutto un discorso eh, anche lì vedremo come andrà a finire se rimane una provocazione editoriale o se porta l'autore o l'editore in causa di fronte a qualcuno eh, non lo so, bisogna chiedere all'editore se qualche pazzo ha pagato 71 euro per sto coso, eh, però, però intanto c'è e costa più di 71 euro, quindi sottolineo, costa più di 71 euro, spiego poi in privato a chi vuole saperlo perché il prezzo di 71 euro è così rilevante. Ehm... Um, Ottimo, bene, questo è un buon, un buon suggerimento, Adesso ma non l'ho mai divulgato, è la prima volta, è un'anteprima che avete, è già in giro, in realtà sul sito dell'editore c'è da un paio di mesi, però è la prima volta che ne parlo pubblicamente. Eh, no, allora, il, il, lo spiego, il, il, il prezzo del 71 euro è perché c'è nelle varie linee guida, adesso non mi ricordo in quale decreto, la norma che dice che le pubblicazioni editoriali sotto... Eh, le 2.000 copie di tiratura o oh, sotto i 70 euro di prezzo di copertina rientrano in un uso culturale, diciamo. Sopra i 70 euro automaticamente sei uno, che vuole, sei uno che vuole fare i soldi e sei una brutta persona. E quindi ho detto, visto che 2.000 copie non le posso tirare perché l'editore mi, mi frusta o me le pago io, l'unica cosa che potevo fare era alzare il prezzo a 71 euro per diventare brutta persona. E quindi l'ho fatto in quel modo. Vediamo cosa succede. Sì, sì, sì, prego, eccolo. E eh, niente, qua, qua ci sono i riferimenti alle cose che insomma, vi, vi consiglio di leggere se volete approfondire, tra cui appunto un articolo di Mirko Modolo che è l'altro, come dire, mh, prima di passare la palla a, a, a... Sì, sì, sono cartoline, ma perché volutamente devono essere cartoline? Perché la norma diceva, vi ricordate, la direttiva europea lasciava un po' di spazio ai musei sulle cartoline. Lui ha detto, proprio cartoline faccio. Perché se fosse un libro commentato avrei sarebbe stata una cosa diversa, avrebbero potuto dire che, che era un'attività culturale, invece qua noi siamo proprio delle brutte persone, vendiamo cartoline dei musei, eh? attenzione, quindi mh, volevo dirlo, cioè, eh, di io tra l'altro come avvocato non potrei nemmeno come dire, eh, mostrare a, a, come dire, comportamenti che incitano all'illegalità. quindi potrei avere anche delle conseguenze, potrei avere delle conseguenze anche dal punto di vista deontologico, Va bene. Esatto. Tra l'altro in galleria ci sono già, basta andare qua dietro, nelle, nelle celle qua dietro. Perfetto. Ecco perché l'hai organizzata le murate. <ride> ottimo. Perfetto, ottimo, grazie. Va bene, qua vi ho lasciato i, i, i riferimenti, slide, presentazione e video sono sotto l'icenza Creative Commons. Dai, e rimanete in contatto con questi temi seguendomi sui social.